Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it, oggi vediamo le novità introdotte nell'ultima release di Premiere Pro, vale a dire la numero 2023, la versione rilasciata lo scorso 11 ottobre appunto, 2022. Sul sito www.fabioambrosi.it c'è un articolo con le novità ecco, sintetizzate, però noi in questo video vogliamo andarne a vedere una ad una e capire che cosa è cambiato in Premiere. Spoiler! Non è cambiato assolutamente niente. Premiere ha migliorato molto le prestazioni eh, sì, è stata introdotta qualche funzione eh, che riguarda la grafica essenziale questo sì, però di per sé non sono stati introdotti strumenti rivoluzionari in Premiere che facciano dire wow che figata no, è una versione così di passaggio che corregge molti bug, migliora le prestazioni soprattutto sui sistemi Apple e aggiunge qualche eh, miglioria alla gestione della grafica e di questo noi ci occupiamo in questo tutorial soprattutto Iniziamo, facciamo finta di voler creare de, della grafica. Scriviamo un testo: www.fabianbrosi.it, per esempio, un testo classico, un bold, con uno stroke, quindi con una, con una traccia esterna. Sapete tutti no? cos'è la traccia? in questione quindi selezioniamo il testo posso aumentare e diminuire ecco, la traccia ovvero il bordo del nostro, del nostro testo per questa dimostrazione vado ad ingrandire molto perché voglio mostrarvi la novità introdotta in questa versione che è la possibilità di gestire molto meglio la traccia di una grafica qualsiasi quello che stiamo facendo qui riguarda il testo ma riguarda anche, la, la, eh, riguarda anche le forme geometriche se io per esempio andassi a creare un quadrato o meglio ancora un rettangolo, eccolo qui, eh, ora chiaramente al nostro rettangolo diamo un po delle caratteristiche differenti, cambiamo il colore, facciamolo verde, eh, la traccia esterna facciamola bianca per esempio, ecco il discorso che stiamo per vedere è, è, è, è lo stesso. Qual è la novità introdotta in questa release di Adobe Premiere Pro, la 2023? È la possibilità di aggiungere i tratti in tre modalità differenti, eh, al di fuori, all'interno o al centro. Che cosa vuol dire? Guardate, se io vado ad aggiungere una traccia con la modalità eh, fuori, all'esterno, meglio ancora, comunque è la prima modalità. Se aggiungete una traccia in modalità esterna, vedete che la traccia viene semplicemente aggiunta alla vostra forma geometrica. Questo può essere utile se volete mantenere il, quello che è all'interno della forma geometrica di una grandezza costante, ma volete aggiungere appunto, un bordo che vada ad aggiungersi alla forma geometrica stessa. L'altra modalità, quella interna, quindi aggiungere il tratto in, internamente alla forma geometrica o al testo, procede in senso opposto, vale a dire va ad aggiungere la traccia non più all'esterno ma all'interno. La terza modalità è poi quella chiamata appunto al centro, quindi center, eh, in altre parole sia all'esterno che all'interno. Quando aggiungo un bordo, una traccia o uno stroke, come preferite chiamarla, questa viene aggiunta contemporaneamente all'interno e all'esterno, in altre parole partendo dal punto centrale, ecco, del bordo della nostra forma geometrica. Questo vale anche chiaramente per il testo, eh. se ho un testo posso andare a modificare eh, lo stroke, eccolo qui, e, a, e scegliere come gestire lo stroke, se aggiungerlo, sottrarlo, in altre parole, quindi aggiungerlo verso l'interno o gestirlo al centro. Questo, fino ad oggi, era possibile farlo in software come, credo, Photoshop, sicuramente in After Effects, ma non era possibile fare queste cose in Premiere Pro. La versione 2023 del software aggiunge questa possibilità. Bene, altra novità riguarda l'allineamento. Se voi gestite una grafica essenziale, avete molti elementi con cui lavorare, quindi per esempio avete del testo, avete una forma geometrica, che adesso per praticità andremo a fare un pochettino più piccina, e magari andiamo a diminuire anche un po' il bordo Ok? Abbiamo, facciamo finta di avere anche un'altra forma geometrica Quindi per esempio abbiamo un un'ellisse Ok? Graphic, new layer eh, Ellisse Eccola qua Cambiamo il colore per non fare tutto uguale Facciamola, non so, blu Ok? Ok, abbiamo tre oggetti E vogliamo allinearli eh, Come avremmo dovuto operare fino ad oggi? Beh, sì, è vero Anche nella versione 2022 di Premiere Pro c'era la possibilità di allineare gli oggetti, no? quindi allinearli a sinistra, allinearli al, al centro in senso orizzontale o in alto, oppure in alto in al centro verticalmente oppure al ba in, in basso. In altre parole, ecco, quello che accadeva era questo, no? potevamo prendere il nostro testo e allinearlo rispetto a cosa? Però rispetto all'intero frame, quindi se io volevo centrare un oggetto, ecco che andavo a centrare verticalmente e orizzontalmente lo centravo rispetto a tutto il nostro fotogramma. La versione 2023 di Premiere Pro permette di gestire l'allineamento di più oggetti contemporaneamente. Quindi io ho questi tre oggetti e ipotizziamo di volerli allineare anche questi e metterli tutti e tre al centro del frame come abbiamo fatto prima quindi esattamente in questo senso non è cambiato nulla i tre oggetti sono al centro rispetto al fotogramma la novità della versione 2023 di Premiere è che sono state aggiunte altre due modalità di allineamento vale a dire allinea Uh, al, al, al frame del video, come gruppo, quindi, in altre parole, se seleziono questa voce, i tre oggetti quando andrò ad allinearli verranno allineati come un unico grande oggetto. Ok, quindi in questo senso io ho allineato i tre oggetti considerandoli come fossero una cosa sola oppure l'ultima voce è allinea alla selezione in altre parole io ho selezionato tre oggetti e posso volerli allineare tutti a sinistra in base a cosa in base all'elemento che si trova più a sinistra quindi se io vado ad allineare tutto a sinistra tutti gli oggetti andranno ad allinearsi chiaramente prendendo come riferimento l'oggetto più a sinistra oppure voglio allinearli in alto, chiaramente il riferimento sarà l'oggetto che è più in alto quindi la lettera W, clicco su allinea in alto e vedete che anche gli altri due oggetti verranno allineati in alto rispetto all'oggetto che comunque si trova più in alto rispetto agli altri. Questa è una novità introdotta nella versione 2023 di Adobe Premiere Pro. Eh, ci sono altre novità? Sì, ovviamente, c'è la possibilità eh, di gestire più elementi grafici contemporaneamente in timeline, eh, ma le novità più interessanti riguardano le anteprima che sono state ottimizzate sia in Windows che in Mac utilizzando il codec ProRes eh, 4.2.2. Fine. Altre grandi novità? In realtà non ci sono, sì, ok, c'è il supporto di nuove fotocamere, eh, c'è il supporto di nuovi codec, migliorie, quelle sicuramente, tutte cose che comunque di default noi non vediamo vediamo ad occhio nudo. Come si fa ad aggiornare Premiere Pro all'ultima versione? Bene, sul sito www.fabbiabrosi.it c'è una guida pratica che potete seguire per aggiornare Premiere all'ultima versione disponibile. Se non sapete farlo, se siete già pratici, ecco, dovete procedere come già sapete fare. Il mio consiglio è eh, di aggiornare a quest'ultima versione se la versione 2022 vi dà dei problemi quindi probabilmente questi problemi potrebbero essere stati corretti in questa versione diversamente se utilizzate Premiere in produzione il mio consiglio è aspettate un paio di mesi perché magari eh, da adesso fino a Natale si scopriranno alcuni bug della versione 2023 e sicuramente verranno rilasciate delle micro versioni intermedie 2023.01.02 che andranno a correggere gli errori. Verso Natale, così potete tranquillamente passare alla versione 2023. Non essendoci degli strumenti o delle funzionalità particolarmente rivoluzionarie, il mio consiglio è di aspettare. Ah, un'ultima cosa che non abbiamo detto, che però, ripeto, riguarda più le performance che altro, è la gestione dei, eh, degli oscilloscopi. In altre parole, quando andate a fare la color correction, come sicuramente voi sapete, ci sono questi strumenti che sono gli oscilloscopi, strumenti preziosissimi che ci permettono di vedere quello che noi stiamo facendo. Okay? Ecco, se eh, utilizzate questi oscilloscopi noterete probabilmente un miglioramento nelle prestazioni, perché dalla versione 2023 in poi gli oscilloscopi utilizzeranno la GPU, quindi la vostra scheda grafica, per lavorare. Quindi prestazioni leggermente migliorate. Fine. Se non sapete utilizzare Premiere volete imparare come funziona questo software meraviglioso io vi consiglio di abbonarvi a questo canale YouTube, c'è un corso veramente con lungo e completo di 80 lezioni, il costo dell'abbonamento è di soli 3 euro al mese, quindi eh, credo che un 3 caffè al mese possiate offrirmeli per quel corso, c'è anche il corso di eh, After Effects, se invece volete partecipare a dei corsi live su Skype o Zoom a distanza ma comunque live per imparare ad utilizzare Premiere Pro in maniera classica, tradizionale, quindi con delle lezioni eh, tradizionali inviatemi una email ad info e vi darò tutte le informazioni per partecipare a questi corsi, il prossimo dovrebbe iniziare a breve, non so ancora bene quando credo nei primi di novembre 2022 se capitate su questo video in futuro non vi preoccupate perché ciclicamente nuovi corsi si eh, vengono programmati, quindi inviatemi una mail se avete voglia di saperne di più, registratevi comunque a questo canale, a me aiuta tantissimo e vi ringrazio davvero tanto, buon proseguimento di giornata. Ciao.